Buongiorno a tutti, stamani voglio parlare di, di questo repository che ho realizzato su Github che riguarda l'elp sulle funzioni del calcolatore di cambio di QGIS. Eh, maggio giugno, un mese e mezzo fa, come vedete qua, questo articolo ho pubblicato il 21 maggio del 2018, quindi un, quasi un mese e mezzo fa, ho pubblicato questo oh, quest articolo nel mio blog che parla appunto dell'help delle funzioni del calcolatore di cambi in questo articolo spiego come utilizzarlo però oh, in questo video voglio far vedere praticamente come utilizzarlo attraverso questo video naturalmente poi in, nelle infobox lascerò tutti i riferimenti bene Qua il repository è qui, quindi se clicchiamo qua si avvia il repository. Vedete? Siamo qua nel repository. Il repository io l'ho chiamato HFCQGIS dove HFC ha due significati, ognuno gli associa quello che vuole. H sta per help FC si può leggere come field calc, quindi è un help sul calcolatore di valore di cambi, oppure FC può essere inteso anche come funzioni del calcolatore. Più o meno è la stessa cosa. Help funzione calcolatore di campi di QGIS. Come vedete qua, se apro QGIS, eccolo qua, QGIS, questo è il calcolatore di campi di QGIS, quindi questa parte qua centrale raccoglie tutte le funzioni sono raggruppati per argomento. Come vedete qua, sono tutti raggruppati per argomento. Questo stesso raggruppamento ho cercato di eh, raffigurarlo nel repository qua, come nell'indice gruppi funzioni, come vedete qua. Sono gli stessi che trovate qua nel calcolatore di campi, Come vedete, sono gli stessi. Non so, se andiamo su geometria... E apriamo il gruppo, qua ci sono tutte le funzioni, ora se vado qua, se vado su geometria, se ci clicco sopra, si avvia un'altra pagina e qua ci sono tutte le funzioni, vedete qua, geometry, length, perimeter, eccetera, eccetera, bene, perché ho realizzato questo, questo, questo repository, per vari motivi, il primo quello fondamentale che l'ho scritto qua è questo. Questa guida nasce per rispondere alle numerose richieste di aiuto sull'uso del calcolatore di campi e per colmare un vuoto sulla guida online di QGIS con esempi e molti screenshot. Come vedete qua, in questo repository io ho descritto 301 funzioni. In totale dovrebbe essere circa 396, le altre 95 che riguardano fondamentalmente le variabili non le ho, ho trattate perché, perché occorre tempo, occorre molto tempo. E nonostante eh, nel mio repository ho, ho scritto cosa potete fare, per esempio contribuire finanziariamente, dopo un mese e mezzo, quasi due mesi, ho ricevuto solamente un contributo di tipo finanziario che eh, ringrazio questa persona, ma non è sufficiente perché, perché io continui a sviluppare questo, questo repository. Quindi questo è, questo ci teniamo per adesso, perché ho altro da fare. Però voglio spiegare come funziona. Allora, qua detto ci sono tutte le, le funzioni raggruppate per gruppo. Questo è il calcolatore di cambi, ok, qua ci sono i concetti fondamentali, concetti base sul calcolatore di cambi. Se ci cliccate sopra, ecco qua, partirà un'altra finestra, e qua ci sono tutti i concetti fondamentali. Concetti fondamentali, vi leggo solamente un paio, il calcolatore di cambi è attivabile solo per layer vettoriali. Questo è un concetto che sembra banale, ma è così, è fondamentale. La creazione di un nuovo campo è relativa al layer selezionato. Quindi vedete qua, il calcolatore popola un campo per volta. Quindi qua ci sono più o meno uh, le, eh, i concetti fondamentali. Se torniamo indietro, interfaccia, se clicchiamo su interfaccia, qua c'è la spiegazione punto per punto dell'interfaccia del calcolatore di cambio. Uno, quello qua sopra. Se attivato, aggiorna solo le geometrie selezionate. Il punto 2, che è questo qua, se attivato, crea un campo virtuale e così via per tutto, per tutti gli altri punti. Torniamo indietro. Se andiamo su operatori, operatori, clicchiamo su operatori, qua se andiamo su QGIS, vedete qua, questi sono gli operatori, e sono spiegati qua tutti gli operatori. E dove eravamo? Operatori, 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Spieghiamo il primo, uguale, uguaglianza tra numeri, 10 uguale 10, uguaglianza tra lettere, A uguale A e così via, poi c'è la somma, la differenza, sono tutte spiegate uno ad uno. Continuiamo, andiamo su operatori, poi ci sono degli esempi, fino adesso ho fatto 8 esempi, andiamo qua, qua ci sono tutti gli esempi, campo aria, come aggiungere colonna aria per il calcolo superficie, oppure campi coordinate, aggiungere colonne coordinate e così via, qua ci sono alcuni esempi, per esempio tematizzare tematizzare utilizzando sovrascruttura dei dati, vedete qua c'è un esempio tutto spiegato punto per punto, come utilizzarlo eccetera eccetera quindi è a mio avviso qualcosa di molto interessante scendiamo ho fatto questa, questo aggiornamento le novità rilevanti introdotte nella 3.2 generatore di espressione, ora semplifica la creazione, se ci clicco sopra vedete qua Qua c'è questa novità che è molto importante, Cioè, praticamente prima questo tooltips tip, tool che compariva qua, ora comparirà qua e quindi facilita enormemente eh, il lavoro con, con il calcolatore di cambio. Altra novità invece è che vedete qua dalla, dalla simulazione, vedete qua le funzioni ora con utilizzando il control più click ci porterà direttamente nella spiegazione della funzione quindi sono cose molto molto importanti poi spiego cosa, cosa, cosa possiamo fare cosa potete fare voi dall'altra parte contribuire finanziariamente oppure condividendo e divulgando utilizzando l'hashtag tag di questo qua potete segnalare eventuali errori potete aggiungere eventuali funzioni aggiungere degli esempi se vi interessa. <coughs> Scusate. Lasciare un messaggio, per esempio, andiamo qua, a lasciare un messaggio dopo un mese e mezzo ho ricevuto solamente quattro messaggi. Vedete qua, sono quattro messaggi. Tra l'altro di persone che sanno tutti utilizzare QGIS e poi, come puoi usare questo lavoro? Tramite GitHub, cioè tramite quello che state vedendo, oppure tramite book, che lo dovrei fare a breve, ma non lo so se lo farò. Naturalmente poi qua la traduzione è stata curata dal gruppo di Stefano Campus, qua ci sono alcuni link interessanti, e poi qua per donare. Se cliccate qua, cliccate qua comparirà naturalmente la mia faccia, e, e qua potete donare. Potete scrivere la cifra che volete e donate, molto semplicemente. <coughs> Ho chiuso tutto, scusate, riapri, quindi torniamo indietro. Eccolo qua. Poi, naturalmente, i ringraziamenti a Andrea Borruso, che non finirò mai di ringraziare per la bontà e per la preparazione. Eh, Attualmente il repository l'ho realizzato tramite VS Code, eccetera, eccetera. Allora, eh, come, come utilizzare questo, questo repository? Eh, praticamente, eh, si può utilizzare, per esempio, se siamo su QGIS e stiamo, non so, affrontando la funzione centroid la centroid qua ti spiega più o meno come restituisci il centro geometrico una geometria eccetera però non ci sono degli esempi grafici quindi in questo caso centroid sappiamo che si trova sul gruppo geometria quindi cosa facciamo andiamo nel, nostro, nel repository sappiamo che è una funzione geometrica quindi andiamo a cercare geometria e qua ci clicchiamo sopra si apre quest'altra finestra, andiamo a cercare centroid, sono messi in ordini, quindi centroid è qua, ci clicchiamo sopra, ecco qua, e qua c'è la funzione, è spiegata, e qua c'è in più, c'è questo uh, quest esempio che a mio avviso aiuta. Poi ci sono anche delle osservazioni, la funzione restituisce sempre una geometria point, quindi il centroide è sempre un punto, che sia un poligono, che sia una linea, che sia dei multipoint, è sempre un punto. Come vedete, e questo è un modo. Un altro modo è quello di utilizzare, vedete qua, find, find, find file, cioè ricerca del file. Quindi cliccate su questo e andate qua, e qua scrivete la funzione che vi interessa, non so... Se eh, non conoscete in quale gruppo si trova, quindi volete cercare, non so, la funzione, non so, closest point, closest, closest, e già lui la trova. Bene, naturalmente se il file finisce con png è un'immagine, a noi interessa il file md, dove c'è la spiegazione, md, quindi ci cliccate sopra e quindi compare la funzione. Se volete sapere in quale gruppo si trova, è a al gruppo funzione, in particolare al gruppo geometrie. Quindi se scorrete, qua vi spiega tutta la sintassi. Qua c'è un esempio realizzato da me. Vedete qua, qua c'è un altro esempio. Osservazioni, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, è un, uno strumento molto potente. Facciamo un'altra ricerca. Per esempio, se andiamo su Fendt, FIND, non so come si dice in inglese. Allora, cerchiamo un'altra funzione. Per esempio, il invece di CLOSEST, SHORTEST. Short, SHORTEST. naturalmente anche in questo caso, a noi interessa il file MD, quindi il primo. Ecco qua. E qua ci sono gli esempi. Ecco, come vedete, addirittura c'è un video, in alcuni casi ci sono anche dei video, eccetera, eccetera. Tutto qua. Spero che vi sia utile. Se vi è utile partecipate, come vi ho detto qua. Questi sono i modi in cui potete partecipare o finanziariamente o condividendo attraverso questo hashtag, eccetera, eccetera. Oppure fate una donazione, anche minima. Ripeto, una persona ad oggi, dopo un mese e mezzo, ha donato donato 10 euro, però lo ringrazio e eh, anche 10 euro sono importanti ripeto, poi a fine de, de, dell'anno eh, l'X sta per 10 il 10% sarà devoluto a QGIS, al progetto QGIS fino adesso ho ricevuto 10 euro il 10% di 10 euro, è? è poco, quindi se non raggiungo una cifra consistente mh, cioè non donerò 1 euro, 2 euro al QGIS anche se è possibile, però è una cosa... Quindi quando raggiungerò i 50, i 100 euro, <coughs> li darò a QGIS. Eh, bene, se il video vi è stato utile, iscrivetevi al canale. mettete Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Eh, e che dirvi? Seguitemi per nuove... Per nuove per nuove chicche su QGIS. Ciao e buona giornata.